Ciao e benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo nella casa nuova in camera da letto, guardate! Questo è l'unico angolino che sembra quasi ordinato, qui c'è un pacco, qui c'è una montagna di vestiti, ma voi non lo vedete, vero? Comunque, oggi voglio raccontarvi come è cambiata la mia workout routine... Adesso che sono ritornata in palestra, tra virgolette, alla mia normale routine, che tanto ve lo anticipo già, non durerà molto perché è l'inizio dell'estate, io solitamente a luglio tendo a passare sempre più tempo con i miei al mare, quindi andrò molto spesso a Porto Venere anche durante la settimana, visto che sono in smart working e quindi posso gestirmi da, da remoto. Quindi diciamo che questa è la mia workout routine del momento che durerà altre 2-3 settimane e cercherò di mantenere quando magari a luglio farò una settimana a Milano, se la farò spero di no. Prima di iniziare vi vorrei far vedere un esemplare di gatto che passa tutto il giorno così a dormire, non lo disturbiamo sta meditando. allora la novità appunto è che sono tornata in palestra ma soprattutto cosa fondamentale di tutto è che ho ricominciato gli allenamenti di ginnastica acrobatica come vi ho detto nel mio ultimo vlog ho reso il mio pacchetto di lezioni di gruppo un pacchetto di lezioni private e quindi praticamente faccio una volta alla settimana un'ora, a eh, uno, uno con la personal trainer del centro di acrobatica gli allenamenti di acrobatica sono molto molto eh, concentrati sulla parte superiore del corpo, vado veramente a stressarla per un'ora. La parte inferiore e l'addome sono coinvolti, però, sono un po' accessori, diciamo, eh, le gambe lavorano perché devono dare la spinta, eccetera. però c'è tantissimo lavoro di spalle, braccia e dorso. Quindi, il mio obiettivo nei miei allenamenti della settimana è riuscire a rotearli e farli in modo da non arrivare troppo stanca al mio allenamento di acrobatica. Essendo una lezione da sola mi accordo io su quando eh, farla durante la settimana in base ai nostri impegni, però tendenzialmente abbiamo visto che il giovedì pomeriggio è la giornata che ci va bene ad entrambe. La mia settimana di allenamenti ora è composta così, inizio il lunedì facendo un allenamento upper body, trazioni alla sbarra, no, sì, magari, trazioni alla latte, pulle, uh, piegamenti, a volte lavoro anche mh, su quello che facciamo il giovedì insieme, quindi la verticale a muro cercando di staccarmi, eccetera, comunque un allenamento per body. Poi il martedì o il mercoledì, mh, dipende, quando posso, se ho tempo, se ho voglia, faccio un allenamento gambe ed è l'allenamento che adesso vi andrò a spiegare. Poi il giovedì faccio l'allenamento di acrobatica e poi venerdì, sabato, domenica, dipendentemente dai miei impegni, da Jimmy, da quello che vuol fare lui, facciamo l'allenamento insieme al parco. È un po' difficile raccontarvi la mia workout routine perché in realtà non ne ho una, cioè questi sono giorni fittizi perché se ad esempio mi si sposta la lezione di acrobatica, poi mi si sposta anche l'allenamento upper body cioè se mi si sposta la lezione di acrobatica il martedì io lunedì non farò upper body quindi in... tendenzialmente gira tutto intorno alla mia lezione di acrobatica perché voglio arrivare nella miglior forma possibile a quell'allenamento mi sento quasi tipo un atleta però non lo sono cioè che praticamente dentro la mia testa il vero motivo per cui mi sto allenando in questo periodo e vado in palestra e faccio i cardio eccetera è per riuscire a diventare sempre più performante nei miei allenamenti o comunque nel mondo della ginnastica acrobatica. Perché è qualcosa che mi piace veramente, che mi stimola e che mi fa sentire una sportiva. Quindi ogni settimana sarà diversa dipendentemente da dove sarò, cosa farò e dove andrò, però questi sono gli allenamenti che inserirò, quindi upper, lower, acrobatica, cardio, ok? Quindi, detto questo, vi voglio raccontare il mio allenamento gambe adesso che sono tornata in palestra, visto che l'ho filmato e ne parliamo. Inizio ogni allenamento, soprattutto quelli per le gambe, con una fase di attivazione slash allungamento dove praticamente faccio dei piccoli movimenti a corpo libero che vanno a stimolare il gluteo e la gamba insomma vanno ad attivare le gambe perché ho notato che se io inizio anche solo facendo squat libero però eh, faccio due serie di squat libero e poi inizio a caricare, sento le gambe molto, in inglese si dice stiffed quindi eh, molto dure e ciò non accade se invece prima dedico 5-6 minuti a fare un po' di allungamento, piccoli movimenti, insomma questi minuti mi servono per comunicare ai miei glutei e alle mie gambe che per le prossime ore saranno molto coinvolti e si devono impegnare, per favore, grazie. Poi il mio allenamento gambe è veramente strutturato come quelli che avete visto in quarantena, solo che la differenza di adesso è che ho dei carichi quindi la prima parte è composta dai miei soliti tre esercizi fondamentali, squat, stacco o hip thrust, non li faccio tutti e tre, solitamente ne faccio due, ne scelgo uno su cui focalizzarmi molto in quell'allenamento ad esempio in questo allenamento mi sono focalizzata sullo squat, ho fatto diverse serie aumentando i carichi non ho degli schemi precisi cerco di andare molto a sentimento se mi sento di aumentare i carichi aumentare il peso lo faccio Diminuendo le serie oppure a volte tendo a fare un 5x5, soprattutto se non ho voglia. E poi il secondo esercizio, e in questo caso ho fatto l'hip thrust, è più un secondo esercizio abbastanza veloce, quindi magari tre serie da 10, tre serie da 12, dipende anche dal carico che utilizzo. Questa è la parte dell'allenamento concentrata sul aumentare la forza. Tenere alti i carichi, alti i pesi, più basse le ripetizioni e spingere. E ve lo dico, cioè io ho amato i miei esercizi, corpo libero, eccetera, i miei allenamenti, ma mi è mancato veramente tantissimo uh, spingere, cioè scuottare. Salire con quel carico in cui lo senti tutto nel bicipite femorale che spinge su, ah, bellissimo. Nella seconda parte dell'allenamento posso decidere di fare degli esercizi ai macchinari e quindi magari il eh, leg curl, in questo caso come ho fatto qui, il leg curl da stesa. Qui l'ho fatto in modo un po' particolare perché a me piace allenare le gambe in modo separato quando ne ho la possibilità perché ho una gamba più forte dell'altra, tutti ce l'abbiamo quindi magari vi consiglio di provare. Qui ho fatto 10 ripetizioni con una gamba 10 con l'altra, 10 tutte e due insieme e poi alla fine ho fatto un'isometria 20 secondi, non so, cioè sono andata veramente a stressare in profondità e a lungo il muscolo ed è questa la differenza tra questa parte di allenamento rispetto alla prima. Nella prima coinvolgo tutta la catena cinetica posteriore con esercizi composti e complessi e faccio esercizi Esplosivi, rapidi e eh, con tanto peso, invece, in questa seconda parte, punto più all'ipertrofia lavorando più a lungo con carichi più bassi cercando di andare a lavorare in profondità i glutei perché questa seconda parte per me si concentra tutta sui glutei quindi. Posso fare gli esercizi sui macchinari, come il leg curl, e mi direte, ma il leg curl io non sento lavorare il gluteo. Ok, però si lavora il bicipite femorale, che è il muscolo sotto, che se forte riesce e aiuta a tenere su le chiappe. E infine torno sempre sul mio solito tappeto a fare i soliti esercizi a tappeto a corpo libero. Slanci indietro, slanci... A laterali, dog kick eccetera, e basta allora, io spero che sto morendo di caldo ragazzi qui c'è riscontro perché c'è doppia ventilazione c'è doppia ventilazione c'è doppia esposizione, però se tengo la porta chiusa non, non dopo espongo nulla, vero, vero Luna? Sta, pelliccina, sta un po' soffrendo comunque, niente spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile che vi abbia un po' ispirate nei vostri allenamenti di sicuro vi terrò aggiornate su tutti i miei spostamenti e su come mi allenerò eh, quando sono in giro viaggiando, se mi allenerò insomma, ragazzi vi terrò sempre aggiornati e basta, noi ci vediamo nel prossimo video un bel vlog di questi giorni in cui non sto facendo Niente, niente ma dettagli se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e lasciate un commento ciao ciao